Mastro Antonio, buongiorno, buon pomeriggio, che ci fai ascoltare oggi? Che finale ragazzi, saluti, chi vuoi salutare? No. Nessuno? Va bene, ci vediamo alla prossima. Allora.